Salve amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan in un nuovo tutorial di igiene domestica. L'altra volta ho caricato un video facendovi vedere come con pochi elementi si potesse sbiancare il sanitario, il cesso di casa. Questa volta invece facciamo lo stesso, rimuovendo il calcare sbiancandolo e tutto però con un dispositivo elettronico si tratta come potete vedere della nuova MOP X10 che c'ha in pratica 10 accessori ma è come le altre la X5 la X6 quello che ha di, di differente è che c'ha 10 becci adesso passiamo a caricare il serbatoio che io non lo carico molto perché è una dimostrazione: si può anche smontare il serbatoio. passo a innescare l'apparato qui come potete vedere gli ho messo il beccuccio perché spruzzi il vapore con tanta pressione come potete vedere si è accesa una luce lampeggia e rossa e adesso ci informa che l'apparato può funzionare infatti inizia a spruzzare vapore Adesso all'opera. Come potete vedere è un getto molto potente che scioglie il grasso e si può anche regolare l'intensità. Io adesso ho diminuito l'intensità, tarda circa un minuto a diminuire o aumentare l'intensità. Poi anche le zone che si sporcano, non so come, qua si possono pulire, che ci si condensa l'urina, poi puzza, distrugge tutti i batteri, virus e germi. non avvicino troppo il cellulare perché sennò lo cucino a vapore però come potete apprezzare scioglie tutta la grassa tutto lo sporco bisogna passare e ripassare come a scuola studiando Possiamo pulire il bidè nello scottomodo. modo. Sterilizza tutto. Adesso mi sta avvisando che già si, è... si sta esaurendo. E il lavavo. Ecco, già è finita. è finito eh, l'inconveniente di questa macchina è che ti vaporizza 150 centilitri di acqua e, non so in 5 o 10 minuti dipendendo dalla potenza del getto poi come potrete osservare ti lascia il pavimento umido quindi è come avergli passato uno straccio disinfetta a 100 gradi però bagna, non è vero che è secco. Bene, amiche ed amici, questo è stato un altro tutorial di igiene domestica del vostro Santi Chan. Spero che così sappiate meglio utilizzare questa macchina, la Mop It 10 che io credevo che era della POLTI invece no, è una marca americana. Eh, quindi vi lascio. Forse con questa macchina riuscite a sbiancare meglio il cesso che con l'orina e l'ammoniaco o cloro. E vi rinvio a un altro tutorial che farò prossimamente arrivederci e grazie di seguirmi ciao ancora una volta dal vostro Sant'Enchan e mi raccomando eh, se vi piace il video potete mi piace mettetelo nella lista dei vostri favoriti iscrivetevi al canale e passatelo ai vostri amici parenti familiari e conoscenti se per caso vorreste anche ai vostri nemici tanto magari non sarebbero i miei nemici anche e poi diffondetelo nei, nelle piattaforme sociali come facebook google plus fate pubblicità e fate clic nei banner pubblicitari perché sono disoccupato e ancora youtube non ha dato un centesimo arrivederci e grazie ciao prima vi ho fatto vedere come si toglieva il tappo adesso vi faccio vedere come si toglie il serbatoio con una mano eh, non è tanto facile ecco qua voi potete caricarlo togliendolo fino a 350 ml eh, millilitri carica 350 mm, eh, millilitri, una latina di Coca-Cola, oppure lo potete caricare lasciandolo così, tanto in orizzontale come in verticale. Qua c'è il becco, si mette questo per cambiare di becco. Dicono che con il vapore si può sterilizzare con più sicurezza e rapidità. Allora vi ho fatto vedere come funziona in un sanitario, in un cesso, la MOP X10, che si chiama X10 perché c'è 10 accessori. Come si vede nella scatola. Che già uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove, 10 accessori differenti comunque secondo me non sostituisce in tutto il vecchio straccio strofinaccio acqua e detergenti è un prodotto igiene domestica alternativa eh, non pulirà il tutto al 100 per cento, magari al 90 per sì. cento. Eh, vi ringrazio di avermi seguito. Arrivederci e grazie a tutti. Questa è stata un'altra breve parentesi dal vostro Sant'Eggiano.